Se sei un agente immobiliare conosci bene l'importanza di ricevere richieste specifiche, ben profilate. Molto spesso però le caselle email sono intasate da richieste generiche che non producono alcun fatturato, anzi richiedono molto tempo nella loro gestione. Restare attenzione ai canali d'ingresso delle richieste è fondamentale per non investire tempo e denaro con la modalità spendi e spera. Ci sono alcune attività pratiche che dovresti organizzare per estrarre valore dal tuo impegno quotidiano. Ho scritto un post sul blog di Wikicasa su come aumentare le richieste specifiche fornendo alcune indicazioni pratiche. I primi tre consigli che ti anticipo in questo video sono. Consiglio numero 1. Metti a frutto l'MLS, ovvero collabora con i tuoi colleghi su clienti realmente motivati e non turisti dell'immobiliare. Consiglio numero 2. Investi sul tuo sito web creando contenuti utili per i tuoi lettori e ricordati di aggiornare sempre la chiamata all'azione, la call to action per raccogliere informazioni mirate sulle quali lavorare con efficacia Consiglio numero 3 realizza e diversifica il tuo approccio ai social network. Le potenzialità sono davvero importanti, ma ancora pochi agenti immobiliari sanno davvero cogliere questa opportunità. Ti invito a leggere per intero questo post e se ti va puoi lasciare un commento o scrivermi per un consiglio pratico. Ti aspetto!